Però vedete invece cosa succede, che conosce qui gli ostacoli a terra. Si ferma perché c'è un ostacolo. Comunque, no? col bastone, con un piede, capisce di che ostacolo si tratta. Quando ha capito dice, ok, andiamo, ora proseguiamo. Va, va avanti fino al prossimo ostacolo. Vedete che lì c'è un gradino che sale, due. Il, il cane mette le zampe anteriori sul primo gradino per far capire che dobbiamo salire. Anche lì naturalmente aspetta poi il comando perché lui non va avanti se non è... Eh, secondo me ringraziato dal suo padrone e poi gli viene dato il comando di proseguire. Va avanti. Si ferma all'ostacolo in discesa ma prima, che se mettesse le zampe anteriori di sotto, sotto giù probabilmente tutti e due. Quindi aspetta, aspetta il comando. Il padrone dice ok ho capito, proseguiamo. Vedete che naturalmente per noi le catenelle che ci sono, per i bigli e le catenelle sono, sono come fossero dei muri, quella è la strada all'interno del quale lui deve andare senza pericoli per sé, ma soprattutto per il suo pallone. Se c'è un'importante differenza fra quando il cane è preso per il maniglione o il binzaio, adesso eh, Davide prenderà il cane per il binzaio e vediamo cosa fa. Il cane non è più un cane qui in questo momento, lui ha imparato che quando è preso il maniglione è lui il cane che guida tutto. Quando è preso per il guinzaglio torna a essere un cane normale, diciamo, e lo spassa contro noi, quindi lui si fa guidare. Preso per il guinzaglio, un cane a spassa. Vedete che passa tranquillamente il lo dopo. Questo a cosa serve? Evidentemente nella vita di un cane con il suo padrone non vedente, non è che sarà sempre la guida. Non so, magari dei familiari lo porteranno, porteranno fuori il cane a fare i suoi bisogni, quindi lo prendo per il bizzaglio. Oppure il cieco ha un amico più importante al suo braccio e cammina il cane, mette un cane che va a parcheggio, un cane da compagnia, perché il cane, oltre ad essere guida, è una compagnia, è una compagnia bellissima per il suo, per il suo padrone. Ci sono dei noveletti che evidentemente non riescono, più, non riescono più, a fare meno del loro cane. Ma appena viene preso per le mani di oggi vediamo cosa succede, che va al lavoro. Non ci pensa neanche a pensare a già, sta cominciando già a imparare il sistema di controllo anche è non solo per te. Voi fate conto che da quando è nato il servizio Cani del fiume 59 sono stati addestrati e consegnati sempre gratuitamente in tutta Italia più di 2.300, 2300, 2300, 2300 cani, perché ci vorrebbe un applauso di supporto. Attualmente, diciamo, costa, da destra, e a consegnarmi sempre gratuitamente sul polimigiano, circa 50 all'anno. Ci sono tanti, ma purtroppo sono pochi, perché abbiamo un di tanti, non vedenti che fanno richiesta. La lista d'attesa è sempre su 120-130 persone, per cui chi chiede oggi, viene tenuto di donna, poi deve avere un cane in vede, da una eccetera, avrà il cane almeno dopo un paio d'anni. Il tempo di fanno già arriva, non no? tanto non ci passa più il dito che il muto dell'estate e quindi cerca comunque un percorso alternativo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. <tol> sta facendo <tol> degli scherzi, sta anche portando le catenelle, sta facendo dei trucchetti al cane. Praticamente adesso vediamo quello, quello che dicevo, l'unico comando che c'è in italiano, che è il comando che è panca, cioè... Non vedete, dice, dice il suo cane, io sono stanco, voglio sedermi, cercami un sedile, una panchina, una sedia, un muretto. gli dice Panca, il cane, allora cosa fa? Naturalmente lui ha già visto quella panchina, però abbiamo fatto degli scherzi spostando il percorso perché ormai lo ha imparato, invece deve cercare comunque il percorso di sicurezza per arrivare a questa panchina. Vediamo un po', adesso lui del comando Panca e va. Pronti? Ciao. Okay. Il cane non sembra malagorista, è sbagliato eh, veramente, però deve trovare la strada senza pericoli per il suo padrone. Vedete che intanto Davide non dire scherzi, porta tutto. Cioè è arrivato alla panchina, allora cosa fa? Mette il muso sulla panca e dice eccoci qua padrone siamo arrivati, siediti". Il padrone si siede, facciamogli una pausa anche stavolta, dai. E il cane sta dietro, se è il padrone che è la panchetta, a spettarsi i rimorchiamenti dal suo padrone. Aspetta la le e poi si metterà lì sotto comodo ad aspettare finché il padrone non ha voglia di andarsene quindi dice ok andiamo a farci un altro giro gli diamo un comando che è quello, sempre un in un tedesco che si chiama Ausgang che vuol dire in pratica portami fuori da qui questo comando a cosa serve? voi tenete conto del fatto che i cani addestrati lì nel nostro centro quando hanno imparato bene lì, cominceranno ad andare in giro con i loro legislatori fuori, il paese, cominceranno a vedere il traffico, a capire quanta gente c'è in giro, macchine, classi, eccetera prima di viaggiare. poi andranno dove è l'università del cane guida e andare in centro a Milano portati dai loro destratori dove devono imparare tutto cioè andare in metropolitana prendere le scale mobili infatti fin da piccoli li portano a camminare su qualche scala mobile perché devono imparare normalmente i cani hanno paura per quelle scale mobili loro invece devono andare da dappertutto scale mobili, grate devono imparare ad entrare in metropolitana autobus, qualsiasi mezzo pubblico e devono imparare poi Dopo siamo sono andati per dire metropolitana, quando il padrone dice ok portami fuori di qua, Algan, quindi il cane cerca l'uscita, da lì, dalla, dalla banca, dalla porta, dall'ufficio dal dove è andato, non vedete, col comando Algan lui cerca l'uscita. Bravo, brava, brava, bravi tutti e due, vedete, ha trovato la porta di uscita in sicurezza, per andare fuori di lì delle cagne fattrici che fanno i bambini per, per fare i cani in guida. In questo sale cioè, appunto nascono i labrador. E i nostri cani cosa fanno? Stanno con la loro mamma fino ai tre mesi, quattro mesi di età finché la mamma poi non li svezza. Poi però per andare a scuola di cane guida per i loro 6-7 mesi di, di corso non possono andare finché non hanno compiuto più o meno un anno perché prima sono cuccioloni, sono ragazzotti, vanno a divertirsi e basta, a scuola ci andranno più avanti quindi quando compiono un anno vanno a scuola, vanno a scuola e, e, e quindi però fra i 3 mesi di età quando li lascia la mamma e l'anno di età quando vanno a scuola che ne facciamo di questi cani? Quindi esistono delle bravissime famiglie volontarie, e questo è anche un appello, se qualcuno volesse farlo, io faccio sempre questo appello, poi domani parliamo: famiglie volontarie che, su nostra indicazione, seguiti da noi, prendono il cucciolo di 3-4 mesi, glielo diamo, lo portano a casa loro e lo tengono fino all'età di un anno, però non è che lo tengono e basta, naturalmente vengono seguiti dai nostri adeguatori, dai nostri aggetti, una, una settimana, ogni mese, lo riportano portano sta qui, e si parla un po' di e poi torna a casa con questi signori. Questi signori poi dopo cosa fanno? Quando il cane dopo un anno, con grandissimi pianti e grandi lacrime, vengono di consegnarlo a loro, che deve andare a scuola, perché poi il nostro cane è naturalmente aiutare i non vedenti. Se per caso qualcuno di voi, qualche vostra famiglia, avesse una mezza intenzione di fare il cosiddetto puppy Walker, adesso famiglie famiglia noi chiamiamo puppy Walker, quindi prendere il cane e fare questo bellissimo servizio, se volete potete parlare con noi, faccio tutti i Depiani, prendere i numeri di telefono, durante la settimana si può chiamare da noi, c'è la segretaria, la Sultana che vi spiega tutto, o comunque potete parlare con noi. Poi ancora grazie a Davide, a Andrea, a Marco e ai collaboratori di Signore Servizi che hanno realizzato tutta questa parte della sicurezza, ma un grazie a voi, ai vostri genitori per quello che farete da aver visto questa magnifica espressione di bontà di questi casi. Ciao a tutti, ciao ciao ciao ciao! <ride> ciao ciao ciao Guarda che pasta ciao. ciao ciao Ciao ciao Ma sei bellissima sei bellissima sei bellissima sei bellissima